Ciao, sono Alex e sono da poco qui su Wengo, da meno di un anno. In tantissimi mi conoscono perché in passato sono stato partecipe di molte trasmissioni televisive del settore e di riviste di cartomanzia sempre del settore. Per chi non mi conoscesse, il mio percorso inizia all'età di 16 anni, quando ho iniziato ad interpretare le carte grazie a dei doni eh, trasmessi dalla mia famiglia. Successivamente ho voluto studiare, studiare e imparare oltre ad interpretare i tarocchi anche a studiare l'astrologia classica che è quella karmica. E nel 2019 ho intrapreso un nuovo percorso che è quello di viaggiare nel mondo. Viaggiare nel mondo non solo per conoscere gli usi, i costumi e la cultura ma anche per imparare le tradizioni esoteriche. Il viaggio che porto nel cuore è il Giappone, dove ho parlato a lungo con i monaci buddhisti che mi hanno trasmesso il vero concetto della felicità. È quello che voglio trasmettere a tutti voi che mi contattate. E io sono qui tutti i giorni eh, a disposizione vostra, mi trovate tutto il giorno, in preferenza negli orari di mattina, e insieme affronteremo eh, il 2021, che è l'anno della rinascita. E ci lasceremo alle spalle questo 2020 davvero pesante. Vi abbraccio e grazie di aver visto questo video. Un bacio da Alex.